Eccoci al nostro quinto appuntamento. Come vedete, avevo messo la casa di Halloween fra i preferiti e quindi qua entro. Benissimo, entro nella stanza e però mi serve un ambiente un poco più chiaro, perché io oggi vi mostrerò come si fa a a eh, importare degli oggetti dentro Mozilla Hubs e quindi come faccio a creare degli ambienti che sono un poco più accattivanti eh, questo ambiente è sufficientemente chiaro eh, perché si veda quello che io vado a fare allora ecco per esempio qua è molto facile Dunque, che tipo di oggetti importerò oggi in Mozilla? Importerò un documento, un'immagine, un file audio e una pagina web. E come documento posso portare solo dei file di formato PDF. E comunque qualsiasi eh, importazione che io faccio la faccio, eh, si può fare in due modi, ma io oggi ve ne mostrerò uno solo, ovvero qui nella chat che vedete qua in basso c'è questo più. Se io passo il cursore avete visto diventa rosso, se io clicco su questo più mi si apre questa eh, videata. E io posso, eh, dunque, abbiamo detto non un'immagine ma un, ecco per esempio, questo documento PDF. Clicco e, e questa, questa, avete visto quella strana animazione? Indica che veniva importato un documento. In realtà, se avessi avuto più pagine, avrei potuto passare da una pagina all'altra cliccando sul freccia destra o freccia a sinistra. Eh, se io clicco sul destra mouse e tengo premuto il tasto destro del mouse, come vi ricordate sono quasi in grado di leggere. Vedete che se il documento è scritto troppo in piccolo non è possibile eh, leggerlo per bene, quindi mi raccomando di costruire dei documenti pdf o di importare dei documenti pdf che siano scritti in grande teniamo presente in che ambiente ci troviamo e mi sposto un attimo e adesso importerò un'immagine quindi clicco di nuovo sul mio più L abbiamo qua e dobbiamo cercare un'immagine per esempio questa immagine qua apri ecco che si sta Eccola qua, l'immagine l'ho importata, avete visto come è eh, stato veloce eh, il processo di importazione, però naturalmente tutto dipende da quanto è leggero l'oggetto, quanto pesa l'oggetto. Qui avevamo un solo foglio eh, e qui abbiamo un'immagine eh, veramente piccola. Adesso proviamo a eh, far entrare un, un audio un file audio. Il file audio deve essere in formato mp3 e quindi vado di nuovo qua, vado in immagini e importo questo bel cuoricino che tra l'altro è un png come ho fatto a spostarlo vedete quando io Passo con il cursore sopra un oggetto, qualunque so sia un'immagine, qui avevamo appunto, questa è un'altra immagine tra l'altro. Ehm, clicco il tasto sinistro del mouse e trascino, e trascino per spostare, stessa cosa qua. Io in realtà volevo un file audio, andiamo a cercare il nostro file audio, eccolo qua prendiamo questo, apri, eh, sono pochissimi secondi, questo è un suono che ho trovato gratuitamente nel web come sentite è il crepitio del fuoco del, del video mi pare fosse il numero 2 questi 3 secondi di audio in realtà vanno in loop, cioè girano senza mai fermarsi. Come faccio a fermare l'audio? Passo il cursore sul file audio e clicco sulla pausa. Ecco, se io fermo l'audio, lo fermo per tutto l'ambiente della stanza. Adesso lo faccio ripartire. Qui posso controllare il volume, abbasso il volume... In realtà eh, lo sento dentro il computer, ma nella stanza non si dovrebbe sentire. Alzo il volume, così si alza il volume, ma si alza solo all'interno eh, della stanza, ma solo per me. Quindi se io fermo, fermo l'audio per tutti coloro che sono nella stanza. Se vado ad agire sul volume, il cambiamento lo sentirò solamente io. Ultima cosa, mi sposto un poco, vado verso un punto libero. A questo punto io vorrei creare e eh, eh, importare un, eh, un file, eh, l'indirizzo di una pagina. L'indirizzo di una pagina web, io qua ho già aperto una pagina web, qualsiasi, e clicco sull'indirizzo, copio nella mia stanza e, e questa volta non devo cliccare sul più devo cliccare sulla bacchetta magica quindi clicco sulla bacchetta magica dalla bacchetta magica io posso importare eh, un'immagine presa direttamente dal web un video preso direttamente dal web oppure semplicemente una pagina web allora qua con ctrl v ho eh, semplicemente incollato il mio indirizzo, crea, ed ecco che si crea una specie di immagine che riproduce, grosso modo, l'aspetto eh, della pagina web. Cosa succede se io passo il cursore? Se io passo il cursore appare questo open link, se io clicco su Open Link mi si aprirà una nuova scheda quassù. Io chiudo questa per non fare confusione, mi si aprirà una nuova scheda che mi porta esattamente a quella pagina. Una diversa scheda quindi io posso praticamente senza lasciare la stanza eh, invitare i miei allievi a aprire una nuova scheda e leggere magari qualcosa dal web e poi tornare indietro a riferire. Oppure aprire una scheda, fare un giochino interattivo e poi tornare indietro a riferire cosa che rende questo ambiente estremamente interattivo se io voglio eh, um, mettere un video anche questo si può fare allora devo aver già trovato il video questo è un video preso come vedete da youtube clicco col sul col destra mouse mh, sullo schermo del video sul riquadro del video e scelgo copia URL video. A questo punto torno nella mia stanza, bacchetta magica, cancello questo e incollo eh, l'indirizzo del video youtube e a questo punto oggi non me lo carica. A volte lo carica, a volte no, questa volta no se si clicca open link però siamo portati direttamente al video e, e gli allievi possono vedere il video. E, questo a volte funziona, a volte no. Allora facciamo un'ultima prova. Se io scrivo nella casella di ricerca Stonehenge perché non più tardi di ieri <coughs> ho avuto successo con questa cosa Vediamo se troviamo qualche video qua, ecco, troviamo un altro uh, video, per esempio questo. Questa volta clicco col destra mouse qua, copia indirizzo, vediamo se abbiamo più fortuna. Allora, rifacciamo il percorso, così incolla e vai oggi no ieri sì oggi no però eh, comunque quello che noi possiamo sicuramente fare è cercare un video su vimeo perché i video su vimeo funzionano sempre quindi vimeo stonehenge stonehenge on vimeo vediamo questo è un video destra mouse, eh, dunque no, vado qua, copia, torno nella mia stanza, bacchetta magica, incollo, crea e questa volta il video è partito e si sente anche il suono come sentite. Allora, come nel file audio, io posso portare il cursore sul video, bloccarlo, farlo ripartire, aumentare volume solo per me o abbassare volume solo per me. D'accordo? Allora queste sono eh, le principali modalità di importazione di oggetti, ma non è finita qui, domani vi racconterò ancora qualcosa d'altro.